Eh, benvenuti a questo incontro con Tiziano Fratus, eh, grazie di essere venuti, di aver sopportato anche il cambio di programma. Eh, poi come sempre faremo questo quest incontro, eh, essendo registrato, metteremo a disposizione la registrazione per chi non è potuto essere presente. Questo autore che incontriamo oggi... Tiziano Fratus è abbastanza diverso dai precedenti che abbiamo visto finora eh, che erano più dentro proprio le nostre tematiche eh, relative alla meditazione, al buddismo eh, anche se l'ultimo autore, Gian eh, Marroni, ci ha parlato dei Ching ma insomma è, è una persona completamente dentro eh, quell'ambiente. Tiziano Fratus è un po' diverso nel senso che il suo interesse prevalente, diciamo, eh, non dico nella vita, perché poi non lo so io quali sono le gerarchie di interessi, cioè, interessi, ma comunque il suo inter eh, interesse prevalente come personaggio pubblico, quindi per quello che scrive, eh, sono gli alberi. È eh, un, un tema, diciamo, estremamente trasversale che so che è molto interessante proprio anche nel nostro ambiente, eh, a me compreso, eh, però eh, eh, lui, lui Tiziano eh, sin da ragazzo si è sempre interessato proprio del, dell'ambiente naturale, interessato sia eh, in senso diretto, cioè come frequentazione proprio dei, dei boschi, degli spazi verdi, sia dal punto di vista della conoscenza, quindi approfondimento, <coughs> scusate, approfondimento rispetto a... a agli alberi, alle loro caratteristiche, alla loro storia, eh, eccetera. Eh, quello che, che di questo lavoro sugli alberi io ho sempre trovato molto interessante in Tiziano Fratus, eh, un lavoro fatto di moltissime pubblicazioni, ha pubblicato eh, libri praticamente per tutti gli editori italiani. Eh, quello che trovo molto interessante è che Fratus degli alberi... Eh, considera certamente l'aspetto naturale, no? proprio in quanto, pianta, in quanto quel tipo di pianta che ha quelle caratteristiche, ma molto anche l'aspetto, se vogliamo, culturale. Quindi alberi che sono per radicati in un certo territorio da tempo spesso immemore, che hanno un certo significato per le persone, alberi millenari che hanno visto passare generazioni e generazioni, eh, alberi che caratterizzano un certo paesaggio. E, su questo mi sembra che il suo impegno sia stato molto importante e anche molto significativo le cose che, che scrive. Ma lui ha scritto, oltre, oltre che di alberi, fa altre due cose, penso che vadano citate, è un poeta, scrive molte poesie. <coughs> le sue poesie sono spesso particolari, sono proprio disegnate. Hanno anche, anche le poesie hanno la forma come di alberi. No? E, sono... sono non sono come... anzi ve ne voglio far vedere una, scusate un secondo, che, che approfitto perché poi lui, lui certo presenterà le sue cose liberamente, ma... Ecco, questa poesia che lui ha pubblicato proprio ieri oggi su, su Facebook, quindi proprio fresca fresca, no? eh, fa, fa proprio queste, mh, queste composizioni in questa forma. Tanto che io non ho mai saputo come pubblicarle su Zen in the City queste cose perché è difficile mh, pubblicare in formato digitale una cosa del genere. Eh, ma comunque lo, lo studierò. Eh, lui appunto... È, è un bravissimo poeta, ha pubblicato tantissime eh, poesie, libri di poesie, è, è conosciuto anche mh, per questa attività. E poi <coughs> ha scritto un po' anche di meditazione, eh, perché è un'attività un che lui, mh, è, un, è una dimensione che è anche presente nella sua vita e anche questo è un motivo per cui l'abbiamo invitato a prendere parte a questi nostri incontri. Io ho un, un, suo paio, un paio di suoi libri, ho letto. Ce n'è uno in particolare che vi consiglio fortemente. Che, oddio, questo qua, con questo effetto. Okay. Questo qua si chiama Il Sole che Nessuno vede. Eh, parla Buongiorno. molto di, di meditazione, eh, ne un paio di, di brani ne ho pubblicati su Zen in the City. Ve lo consiglio, insomma, eh, se, se vi può eh, interessare. Lui oggi parlerà di un libro che, non, se non sbaglio, è Alberi millenari d'Italia, ehm, in particolare. Adesso poi lui si presenterà, eh, da cui peraltro è stata tratta questa immagine che vedete alle mie spalle, che è la, la foresta Umbra, che se non sbaglio si trova, però, anche se si chiama Umbra, si trova nelle Puglie, giusto? Eh, Tiziano, eh, la parola. Sì. Eccoci qui, sentite? Sì. Allora, buona, buonasera a tutti. Io, innanzitutto, ringrazio Paolo per, per l'invito e, e ringrazio tutti voi per queste 12-13 ore che passeremo insieme no? a, fare, a fare questo incontro. E allora, il, um, eh, sì, io in questi anni ho scritto molto. Eh, dedicandomi allo studio alla descrizione della natura quindi eh, già un po di anni fa iniziavo a scrivere dei libri dedicati agli alberi e ho avuto diciamo non dico un, un merito perché non vorrei come dire addosso ecco, anzi eh, cercherò assolutamente di, di non è nel mio stile ma se mi sentite fare gli elogi di me stesso per cortesia subito intervenite, fermatevi perché non vuol dire che sto sbagliando, insomma. Ma eh, diciamo che, al di là di questo, eh, se le grosse case di italiane negli ultimi anni hanno aperto veramente i canali eh, per tanti libri sulla natura che sono usciti, eh, è anche grazie un po' all'insistenza all che io 10-15 anni fa soprattutto, quando incominciavo a scrivere di queste cose ho iniziato a, così, a praticare, perché io mi ricordo quando portavo i primi appunti dedicati proprio all'amore per gli alberi a diversi editori e mi dicevano quasi tutti che belli gli alberi, bellissimi gli alberi. No? A chi non piacciono gli alberi? Però fondamentalmente mi dicevano è un interesse per pochi no? da nicchia, quindi sinceramente chi se ne frega. E eh, invece io, che già al tempo avevo questo, questo vizio, diciamo, di, e anche questo piacere di accompagnare le persone a conoscere gli alberi dei parchi cittadini, delle riserve, degli orti botanici, eh, dei parchi nazionali, eh, mi rendevo conto che invece tantissime persone partecipavano a queste camminate, eh, che io incominciavo a chiamare dendrosofie, cioè ovvero esperienza ovviamente di avvicinamento, di conoscenza, eh, della saggezza dei grandi alberi, soprattutto gli alberi vetusti, quelli che noi chiamiamo alberi cosiddetti monumentali, e mi rendevo conto che in realtà c'era subito un grande interesse. Cioè tante persone, al di là del fatto che nella vita facessero un lavoro o un altro, che avessero un grado di istruzione, ad esempio universitario, oppure no, Tante persone amavano gli alberi, amavano giustamente andare a fare una bella passeggiata in un bel posto pieno di natura. Poi, che cosa sia la natura, sarebbe un tema interessante da sviscerare insieme, o quantomeno da avvicinare, da sfiorare, per riuscire anche a capire il senso di questa parola, perché quando parliamo di natura in realtà molti di noi pensano a cose completamente diverse. Non so se avremo tempo per farlo in questo incontro, non so, non credo, ma comunque sarebbe un tema interessante. E, eh, e quindi quando io cominciavo proprio ad andare a visitare i grandi alberi, perché io ho fatto questa cosa? Perché mi interessavano i grandi alberi? Perché a un certo punto, intorno ai 30 anni, io mi trovavo praticamente oramai in una dimensione personale dove la figura di mio padre e di mia madre erano scomparse dalla mia esistenza e quindi era un momento abbastanza complicato, quantomeno era un momento di indecisione, di, come ce ne sono tanti nella vita, ma insomma, quello era un momento particolarmente eh, nebbioso e inqualificante. E allora a quel punto io facevo dei viaggi, alcune mie poesie erano state tradotte in inglese, quindi feci questo piccolo tour degli Stati Uniti, e lì trovai le sequoie. Incontrai le mie prime sequoie millenarie, c'è anche una località dove io, come dire, ho... Un ricordo particolarmente per me importante, che è una città che si chiama Big Sur, una, una località sulla costa californiana che si chiama Big Sur, non so se voi l'avete mai sentita se la conoscete, chi magari ha un po' più di, così, di letture americane eh, magari l'ha sentita parlare, perché comunque Big Sur, anche se non è una città ovviamente famosa, come magari Los Angeles, San Francisco, per tutti i motivi che conosciamo, è un piccolo villaggio, ma è stato un villaggio abitato da tanti scrittori, da tanti filosofi, da tante persone molto importanti. Ad esempio Jack Kerouac, che ovviamente io quando ero più ragazzo avevo eletto a uno dei miei eroi, diciamo, eh, ma anche Harry Miller e tanti altri, fra cui Alan Watts, che era un frequentatore di, questa, di quella parte del mondo e che è stato, come sappiamo, un grande divulgatore delle eh, filosofie orientali, anche se è rilette sempre col suo personale spirito eh, psichedelico, diciamo così. E eh, alla WhatsApp frequentava abbastanza Big Sur, tant'è che oggi a Big Sur c'è anche un'università una dedicata proprio alla meditazione, quindi un tema che in qualche modo ci lega a tutti. Ebbene, l'incontro eh, quest con questi grandi alberi per me fu molto importante, era come se iniziava un nuovo viaggio nella mia vita, cioè ovvero questi grandi alberi in qualche maniera incominciavano a essere come delle figure familiari, eh, paterne o materne, adesso questo è difficile poi definire, eh, umanizzare in questo modo un rapporto con qualcosa di così lontano, diverso da noi. insomma o almeno che crediamo così diverso da noi. E allora questa, questa sorta di fratellanza, questa sorta di eh, connessione che nel tempo si è andata a definire, mi ha talmente impressionato che io poi quando sono tornato in Italia ho cominciato proprio ad andare alla ricerca dei grandi alberi, quindi a vedere dove erano, a documentarli, a misurarli, a fare tutte quelle cose che poi un, tra virgolette, cercatore di alberi ed dendrosofo, come lo chiamo io, e cerca di fare, cioè ovvero proprio come sposare, no? come incontrare, come ascoltare questi grandi, questi grandi alberi. E quindi sono andato alla ricerca dei più longevi, dei più alti, dei più remoti, di quelli più eh, in quota sulle Alpi, piuttosto che gli alberi che ci sono nel cuore della Sardegna e in tante altre parti d'Italia. Ho attraversato tante volte l'Italia proprio alla ricerca di questi alberi. Ho cominciato a scriverne e poi gli editori, come vi dicevo, si sono aperti, anzi, negli ultimi anni addirittura c'è stata una pioggia di pubblicazioni, non so se sono temi che seguite magari anche per le vostre letture, però la natura è diventata veramente un tema portante eh, di tutta la letteratura italiana, quantomeno di tutta l'editoria italiana. Oramai non esiste editore che non abbia pubblicato uno, due o tre volumi dedicati proprio agli alberi. Ovviamente da, da, da vari punti di vista, c'è cioè chi lo affronta da un punto di vista scientifico, chi da un punto di vista più filosofico, chi da un punto di vista eh, botanico, che è più tecnico, più ancora invece come ispirazione per la letteratura. Ci sono addirittura collane, penso a Il Bosco degli scrittori, che è una collana di Apoca, che è un editore che negli ultimi anni si è molto caratterizzato, insomma, proprio ovviamente per un grande rapporto con la natura. Ora, tutte queste erano cose che fino a dieci anni fa erano quasi impensabili, erano da nicchia, erano considerate per poche persone. Oggi invece sappiamo che ci sono tantissime persone che per varie ragioni, compreso ovviamente anche l'urgenza imposta dal cambiamento climatico, adesso poi non entrerò in questo tema, ma ci sarebbero tante cose da dire, ovviamente anche in questo caso eh, ovviamente è ovviamente un altro tema che ha comunque aumentato l'attenzione nei confronti dell'ecologia, de l'ecosofia, che a me interessa più l'ecosofia dell'ecologia, ma questa poi è una cosa di cui vediamo se riusciamo a parlare, e, eh, eccetera. All'interno di tutto questo percorso poi la, per me la meditazione è diventata importante, nel senso che non sono soltanto un turista degli alberi, i primi anni è stato così, poi a un certo punto mi sono reso conto che la cosa più importante e più preziosa era proprio meditare in questi luoghi, meditare accanto a questi grandi alberi, in alcuni casi addirittura meditare dentro questi grandi alberi, mi è successo tante volte, eh, tante, alcune volte, e eh, da lì poi sono emerse, si sono, come dire, concretizzate, anche tutta una serie di altre osservazioni più appunto legate a uno stile meditativo, mh, filosofico, ehm, spirituale, adesso religioso è già un termine, che farei fatica a usare nel mio caso, e da cui poi, comunque, tutto questo mi ha poi accompagnato proprio al buddismo. Quindi io pratico il buddismo, il mio buddismo del tutto da, da piccolo falegname, da piccolo campagnolo, perché quello che sono è questo. E ho fatto vari ritiri soprattutto nelle scuole zen italiane, però devo dire che continuo a sentirmi più a mio agio in mezzo agli alberi. Che che talvolta non nei sanga, con tutte le piccole vanità che ci sono spesso in questi luoghi, ma sono temi, sono questioni che penso che molti di voi conoscano molto meglio di me, insomma. Quindi questo è stato un po' il mio percorso, da una mancanza così importante, radicale, che era ovviamente il fatto che la mia famiglia naturale non c'era più ed è scomparsa così anche in fretta, diciamo, e al ritrovamento di una nuova forma di identità, io l'ho chiamata uomo homo radix, uomo radice, io avendo questo cognome latino fratus ogni tanto mi concedo qualche titolo anche di alcune poesie in latino, eh, facendo forse rabbrividire coloro che conoscono bene la lingua, ma insomma eh, un concetto base del mio percorso è proprio quello dell'uomo radice, Homo radix, ovvero colui o colei che attraversano il paesaggio e cercano di creare delle connessioni spirituali, mh, culturali e sentimentali, perché no, con gli elementi naturali. Io ho tanti amici che ci hanno questo rapporto, che hanno creato questo rapporto con la roccia, con la montagna da scalare, no? con le cime, altri che invece ce l'hanno col cammino. No? Uno dei miei più cari amici è Riccardo Carnovalini, che ha attraversato l'Italia a piedi tantissime volte, eh, che ha scalato, che ha, che ha superato tutto l'arco alpino eh, in più di un'occasione. Eh, Franco Michiedi, no? insomma, sto parlando di persone che negli ultimi 30 anni hanno, come dire, aperto la via, diciamo, no? del pellegrinaggio laico del, del nostro tempo. E, eh, quindi loro hanno ovviamente un rapporto, eh, questo essere uomini, uomini radici in qualche maniera per loro, è legato più al passo, più al cammino, all'attraversamento dei paesaggi, al pellegrinaggio. E nel mio caso invece è più una connessione che si instaura appunto con i boschi, le foreste e con gli alberi vetusti. Ehm, e poi appunto è arrivata la meditazione. Quindi questo era un po', come dire, la, un modo per imbastire no, un minimo di eh, ripresentazione. Ah, ok, eh, senti, e voi vuoi leggerci qualche cosa eh, direttamente? Sì, guarda, io eh, potevo leggere, potrei leggere diverse cose, adesso io non riesco, eh, non sono capace a condividere. Perché... No, no, non c'è bisogno, no, no, no, no, no, no. Più, no, no. Ah, sentiamo okay. la tua voce. No, no, no. Come... Perché, appunto, come avete visto anche la volta scorsa, io sono abbastanza un disastro con queste tecnologie, anche se mi piacciono molto, però ahimè, eh, me non è il mio... Non riesco ad applicarmi, ecco. Comunque, eh, adesso vi leggo una poesia. In realtà il, il prossimo libro che io pubblicherò, adesso stiamo definendo con la gente, l'editore che, che lo farà, eh, comunque si intitolerà Sutra degli alberi. E quindi è un libro in realtà tutto dedicato al meditare in natura, al meditare nei boschi, meditare accanto agli alberi e al buddismo, al buddismo che io ho frequentato, quantomeno il buddismo che io ho attraversato. E anche tutta una serie di idee che in questi anni, come dire, tra virgolette mi sono sentito così di, di accarezzare, sono fiorite un po' mie, nel, mio, nel mio tempo. Quindi anche le poesie che ho scritto negli ultimi tempi in realtà sono molto legate sia alla meditazione che a qualcosa che riguarda il buddismo e ce n'è una, ve ehm, ne potete leggere anche di più, ma ce n'è una che eh, proprio si intitola Sutra degli Alberi, no? che poi ha accompagnerà forse in quarta, vediamo, questo libro che uscirà penso a settembre, adesso poi vediamo. Sedete rabboniti su un cuscino di foglie, su un nido di radici, accanto allo scorrere mormorante di un ruscello e sotto la volta frondosa di un abbraccio di alberi, ogni voce del bosco, opera come i sermoni degli antichi maestri. Lasciamoli camminare, non separiamo la mente dal cuore, che i muschi, le maree i temporali attecchiscano ove la notte non si distingue dal giorno. Questa è una di queste poesie. Poi c'è un'altra poesia che leggo e che però traggo da... Arrivo subito... Il libro, Là. ecco, questo qua è il libro che eh, in, qualche, in qualche maniera di cui parliamo e non parliamo stasera, Alberi eh, millenari d'Italia, che è stato pubblicato dai Dei Feltrinelli e Gribaudo. E che è un silvario: io li chiamo così i miei libri, eh, ovvero un attraversamento appunto delle selve italiane alla ricerca dei più antichi alberi italiani: ci sono castagni, olivi. Tassi. Ci sono l'arici sull'Arco Alpino, ci sono pini, insomma, ce ne sono diverse. Questo però è un libro in realtà dove ci sono anche delle poesie, questi, questi boschi miniati, come li chiamo io, queste poesie a forma di albero o di radici o di foglia. E una di quelle che spesso leggo, proprio anche come introduzione agli incontri, si, inchia, si intitola: Proprio per la mia passione verso il latino, Silva Itinerans, ovvero bosco selva itinerante e la poesia è questa qua c'è un bosco che mi abita dentro un silenzio cantato e interminabile ruscelli che sgorgano e animali che corrono io non so chi sono ripete la voce io non so chi sono ma sento che c'è questo mondo di fine trama che abita un luogo senza confini, qui, nel petto, nel cuore, nella mente. Popola le ore del sonno e nutre le ore di pensiero. Ecco perché, quando faccio ritorno nel bosco reale, mi vien voglia di urlare, di amare come ama una madre che non distingue un figlio da un altro figlio. Sono un bosco che cammina, un bosco che radica, si radica Quindi queste sono due delle poesie che vi posso leggere che hanno a che fare proprio con, con eh, questo trasporto, diciamo, questa, questo piacere di poter meditare in un bosco o vicino a degli alberi, anche vetusti, anche monumentali, ma non è necessario di per sé, ovviamente. E dall'altra parte invece un percorso di meditazione, di meditazione in natura, in questo caso un po' supportato dalle tecniche della tradizione del buddismo, ma anche questo non sarebbe forse così centrale. Eh, a me capita talvolta di, di guidare delle, delle spedizioni, adesso spedizione è una parola un po' esagerata, però delle avventurose cabinate nei boschi, nelle riserve, no? Spesso, veramente in tutte le regioni d'Italia, o dei festival, o delle librerie, o degli enti, mi hanno chiesto di fare queste esperienze, ovvero insieme a un gruppo di persone si va in quel bosco, in quel giardino, e si guardano gli alberi, si cerca di raccontare un po' di storie che riguardino le varie specie, o la storia stessa del posto, e dall'altra parte poi c'è un discorso invece legato proprio... Al meditare si fa una meditazione quasi sempre eh, tra gli alberi e nelle situazioni più diverse. Talvolta c'è la domenica, quindi c'è anche il passaggio del, del domenicale, eh, oppure sono giardini. se l'abbiamo fatto da, dal Parco Reale di Monza, dove potete immaginare una giornata di sole piena di gente che andava e veniva, quindi non era facile trovare il posto dove potersi un po' riposare, astrarre. Insomma. A tanti altri posti, e sono sto qui a leco. Ecco. E queste esperienze sono sempre molto belle, quasi più che le presentazioni dei libri o la partecipazione dei festival per fare così lustro un po' delle idee e delle esperienze, proprio perché alla fine riuscire a condividere insieme a delle persone per alcune ore eh, queste esperienze sono sempre, sempre una, un gran dono, insomma, sia per me, spero anche, eh, bisognerebbe chiederlo loro ovviamente, alle persone che. Eh, con, con me partecipano a, queste, a questi ritiri, a queste eh, tendrosofie, insomma. Eh, ed è interessante, è interessante vedere come tante persone, io chiedo sempre chi medita, per esempio, no? di cui partecipa a questi incontri, e c'è sempre una piccolissima parte delle persone che mi dice che ha meditato. Eh, a volte alla volta chiedo, ma non avete mai pensato di meditare? E la maggior parte gli dice sempre no proprio mai passato per la mente, no, che, di poter fare questa cosa, anzi, che cos'è? Cioè, attenzione, no? Ecco, perché ovviamente, ma io mi ricordo anche una cosa, adesso non l'ho ancora detto, ma eh, mio padre era un falegname, mia madre era, faceva, era una cucitrice, però aveva avuto un incidente sul lavoro, quindi alla fine faceva i mestieri nelle case dei signori bene di Bergamo Alta, insomma, i shore come li chiamiamo noi da Lombardi. E eh, questo per dire che nessuno nella mia famiglia aveva un'istruzione particolarmente elaborata, insomma. Ecco. E questo voleva anche dire, in un mondo molto legato al cattolicesimo, come è la, la Bergamasca, ad esempio, eh, che ogni visione, ogni idea delle religioni mh, non, eh, oltre il cattolicesimo, erano viste sempre in maniera un po' macchiettistica. Eh, io mi ricordo ancora così quando quelle poche volte si era parlato in casa di qualche cosa che aveva a che fare col buddismo, magari si era visto un film in televisione dove ovviamente si ridicolizzava eh, home, tutte queste cose qua, un po' da, da film anni 70 e 80, insomma. E, e quindi, quando, la prima volta che io sono incappato nel termine buddismo, nel termine meditazione da adulto, adesso non parlo di quando ero ragazzo, ovviamente io non avevo grande interesse perché le uniche letture che veramente avevo fatto erano poi state il Siddhartha, come sappiamo che abbiamo fatto più o meno tutti, di Ramanes, e dall'altra parte qualche testo taoista, tendenzialmente uno, che è quello che leggiamo tutti, insomma, il Tao Te Ching ma che in realtà è uno dei, dei tre no? Fonda, fondanti testi del Cio e e Lietzi, noi tre grandi maestri, insieme alla Ozi del, del, del Taoismo. Però ovviamente con la lettura un po' svagata, per nulla impegnata e attenta, che magari un ragazzo a vent'anni può avere. E quando poi cominciai invece a, a fare le mie camminate per andare soprattutto in montagna a cercare gli alberi più vecchi, tipo quello che ha dietro Paolo, quel bellissimo faggio che si trova nella foresta umbra, ma ancora di più gli alberi che ci sono, le conifere che ci sono sull'arco alpino, no? si lascia la macchina a 1200-2003 metri, si arriva su fino a 2000 metri, magari ci è messo 3-4 ore insomma, a piedi. E quelle avventure di erano per me delle giornate meravigliose, perché veramente eri da solo dentro questa natura, anche abbastanza talvolta remota, tra la non incontravi nessuno per tutto il giorno, insomma, era una cosa anche molto eh, liberatoria, insomma. Ecco, non so se, se voi provate lo stesso sentimento quando andate a camminare magari da soli in mezzo alla natura. E una delle cose più interessanti è che poi io ho lessi dei saggi di Thich Nhat Hanh, eh, in cui lui parlava, come sapete, sue, della sua pratica della meditazione camminata. E mi resi conto che senza sapere nulla di buddismo, se non con le quattro scemenze che sappiamo più o meno tutti. Eh, e eh, in realtà la mia pratica, la mia non pratica, la mia esperienza coincideva punto per punto perfettamente con la pratica della meditazione camminata, o quantomeno l'esperienza era quella. e Ovviamente non c'erano le parole, non c'erano le modalità, non tutte le attenzioni che sono poi richieste passo, o no, la compagnia... Il pensiero libero, eccetera, che invece poi il buddismo insegna a praticare. Però sicuramente era una cosa interessante questa cosa, da lì è nata l'interesse per il buddismo e per la meditazione buddista e per le meditazioni buddiste, perché ogni scuola, come sapete, ne ha la sua, e, e poi, poi l'inizio della pratica e tutte le altre esperienze che sono arrivate dopo, insomma. Eh, però è nato, appunto, sono, sono, questi sono come dire, i, i momenti principali, no? le, i piccoli germogli da cui poi è emerso tutto il resto. E, Tiziano, ho un paio di domande da farti, poi, anzi in realtà non molte, però magari te le faccio un paio e poi le altre me le tengo per dopo quando c'è spazio per tutti. Allora, la cosa che viene più spontanea, ho domandati anche perché è una domanda che faccio anche a me stesso, è questa. Nel momento in cui io approccio l'albero, no? insomma mi capita, dire, eh, eh, mi capita anche in città, nei, nei parchi, eh, sono sempre un po' eh, indeciso tra un approccio più conoscitivo, no? più mentale, tipo per esempio riconoscere che tipo di albero è, no? eh, quindi ha quel tipo di corteccia, eccetera, eccetera e quindi... Nel momento in cui tu lo approcci in quel modo hai intrapreso una strada ben precisa o, o puramente contemplativo, no? Mi trovo di fronte a questo albero, che può essere un albero maestoso, ma può essere anche un albero piccolo, no? E semplicemente così, di, di empatia, di contemplazione di questa cosa. Tu, cosa ci suggerisci a proposito? Oddio, <ride> penso che ognuno... No, pure ha... voglio dire, suggerisci, eh. io fa come vuole. Cioè, tu no, no, eh, sì, Però, quello... Voglio voglio dire, lo... so cosa, quale, quale, quale, quale approccio tu predivisi? <ride> ah, io che diciamo predivisci? che dipende, dipende, per me dipende molto dalla situazione, nel senso che allora, se sono mh, come dire, in cammino per documentare un albero, quindi la ragione che mi ha portato per esempio in quel posto è quello di documentare l'albero, eh, poi anche dipende se sono da solo, se sono con, con altre persone, per esempio da quando collaboro con la RAI, perché o facciamo queste piccole pillole di tre minuti dedicate a un singolo albero monumentale, ovviamente siamo spesso in quattro, cioè i due operatori, la regista e me, e, e, e lì non è che puoi pensare, non hai neanche il tempo di pensare perché se, se devi scegliere il posto, devi arrivare all'albero, devi scrivere, dire cosa dire, quindi... Lì in realtà il godimento è zero, cioè zero, non è zero, ma insomma è bassino, perché ovviamente sei preso da, dalle cose che devi fare e dagli impegni che le altre persone giustamente sono lì per lavorare. Questo è. Ma a parte queste piccole cose, quando invece io vado, per, sono da solo, che non è per fare l'orso, ma tendenzialmente sono le situazioni che io prediligo. Ehm, se sono per caso in quella zona e allora dico vado, cammino, cerco un posto di medito, è un discorso, e allora di che cosa stai vedendo non te ne frega forse neanche niente, nel senso non è così importante. Se invece sai che in quel posto c'è un albero grande, allora sai che devi individuarlo, oppure lo incontri e allora ti guardi attorno e dici, oh, è questo, sì, questo è un cedro, un cedro del Libano, e ti ricordi delle cose, insomma cerchi di studiarlo un po', eccetera, eccetera. Eh, io penso che una persona, mh, eh, qualsiasi persona, ecco, che si trova, non so, in un parco di una città, senza sapere bene che cosa ci sia dentro questo, questo parco. E si, la cosa più bella, come al solito, è allenare quel piccolo sguardo da bambino che più o meno tutti abbiamo, quindi senza star lì a pensare troppo che cos'è e cosa non è. Però eh, questo non vuol dire che uno non possa anche esercitare come dire, un po' di, di conoscenza, no? quindi voglio dire, una volta che uno ha capito che quell'albero è un pino, che pino, perché poi i pini ce ne sono ovviamente tanti, no? oppure un cedro, che cedro, no? non sapete quante volte facendo le camminate qualcuno poi arriva simpatico e dice, ma io sul cedro del Libano non vedo i limoni, dove sono? No? Perché ovviamente cedro, allora c'è, cioè, ci deve essere ragrume, no? Eh, ma io non c'è cioè nel senso eh, magari un botanico si metterebbe come dire a dire no che, che brutta cosa però invece per me è una cosa simpatica nel senso che prima di tutto non c'è nessun obbligo di sapere niente da questo punto di vista e poi dall'altra parte comunque ogni occasione è buona per uscire a imparare qualcosa in più insomma anche per noi non soltanto per gli altri eh, e poi c'è il godimento la cosa più bella è andare in un posto senza dover fare niente nel senso che quando tu sei io ho scritto tutto un libro dedicato alle sequoie che si intitola Giorna delle sequoie che, che l'ha pubblicato Gompiani. Io quando andavo a fare queste, questi viaggi, eh, in un viaggio ho fatto 5.000 km in quasi un mese eh, perché da un parco all'altro la California diceva: vabbè è uno stato solo su 50, in realtà la California è enorme e c'erano giornate dove io prendevo la macchina e mi alzavo alle 6 dal da campeggio, iniziamo a partire arrivavo a destinazione magari alle 7 di sera per arrivare a un parco, quindi è, è un mondo molto diverso dal nostro insomma, Noi l'Italia, amiamo l'Italia, ma è un paese abbastanza piccolo, relativamente piccolo rispetto a tutto quello che contiene. E quindi talvolta appunto le, le, le esperienze più belle sono quelle che tu fai quando non devi fare qualcosa per forza, no? quindi quando tu vai in un posto semplicemente te lo godi. Eh, bah, però appunto tanti di noi magari in età adulta non riescono sempre a farlo perché ci lavorano anche con queste cose. Eh, quindi io quello che, che, che mi piacerebbe e che mi sento di dire alla fine che la cosa più interessante e più piacevole è proprio andare nei luoghi e viverli con la massima semplicità possibile, insomma, senza troppi pensieri, senza dover capire troppe cose. Eh, però non è sempre facile, e poi molti di noi sono curiosi, quindi... Si innesca quel, quel discorso più sapienziale o conoscitivo che dicevi tu all'inizio, insomma. Vabbè, poi la nostra mentalità è quella, diciamo. Sì, e... siamo portati, ma giustamente, insomma, ecco, anche a capire un po' che cosa abbiamo intorno. Senti, un'altra domanda molto semplice. Tu hai, scritto, hai pubblicato da poco questo libro sugli alberi millenari d'Italia, quindi ti sì. conosci. Secondo te, quali sono proprio i più, quelli che ti piacciono di più, i più belli? proprio nome cognome? nome e cognome. Allora, i più belli, eh, diciamo che rispetto agli alberi italiani, gli alberi cosiddetti millenari, cioè alberi che hanno un'età possibile, dico possibile perché in realtà una delle, scop non delle scoperte, ma lo sapevo già prima di fare il libro, è che in realtà noi non abbiamo un'idea precisissima di quali sono i più vecchi alberi d'Italia. Ci sono diverse... Cioè a questa domanda semplicissima, quali sono gli alberi, qual è l'albero più vecchio d'Italia? In realtà si possono dare diverse risposte, che non è soltanto un mezzuccio un po' all'italiana, no? per, per, come dire, imbastire una, me, una mezza risposta, ma è proprio il fatto che in realtà ci sono diverse considerazioni da fare. Ci sono alberi che sono stati studiati secondo dei criteri cosiddetti scientifici, quindi l'albero è stato misurato... È stato ricavato, come dire, la geometria di tutti gli anelli, no? la solita cosa che impariamo fin da bambini, eh, oppure è stato fatto il famoso eh, esame a carbonio radioattivo che serve per datare in, in un range, in realtà, di, di possibilità, l'età delle parti più annose dell'albero. Allora, queste qua sono tutte cose che però sono fatte su pochi alberi italiani. La maggior parte degli alberi italiani, per esempio gli Ulivi e gli olivastri anche della Sardegna, che sono probabilmente più vecchi, stiamo parlando di alberi dai 1500, 2000, forse anche 3000 anni. Ovviamente sono alberi che invece ancora non conosciamo la loro età realtà, ci sono delle stime. Altri alberi, come le conifere dell'arco alpino, soprattutto i larici, invece abbiamo anche delle datazioni precise. Se uno va che Val Malenco, che è, sopra, eh, che è a nord di, di, di Sondrio, e, mm, lui può, eh, si può arrivare... Eh, a visitare un albero che sta su a 2.000 metri, sopra l'alpe, eh, come si chiama, eh, comunque eh, sopra chiesa Balmalenco, eh, e lì c'è questo famoso albero che è stato studiato nei minimi dettagli, si sa che quell'albero è venuto al mondo, è cominciato a, a lavorare la sua storia, il suo legno, Nell'anno nostro anno 1600, quindi al mondo da 1015, 1016 anni. Eh, uno va a vedere questo grande larice e si aspetta un albero enorme, perché quando dici millenario cioè, siamo tutti un po' inchinati, no? perché eh, ovviamente è come andare a trovare un dio quasi. Eh, eppure invece vedi un albero abbastanza streminzito, perché comunque stare a 2000 metri non è uno scherzo nemmeno per un larice, e ovviamente è un albero che quando uno lo vede... Attorno si vede che ci sono alberi più grandi, ma sono ovviamente molto, molto più giovani di lui. E Quello è un albero di 1015, mille un millenario vero e proprio. Altri alberi come i castagni che ci sono in Sicilia: in Sicilia ci sono dei castagni, i più grandi castagni del mondo, questo è un dato è scientifico. E il più famoso si chiama Castagno dei 100 Cavalli o dei 100 Cavalieri. Forse lo conoscete, lo avete anche visto perché è, molto, è diventato molto famoso. Quell'albero lì, che in realtà sono tre castagni, uno intorno all'altro, è stato studiato in tanti modi, e quell'albero lì, le, le ultime ricerche che hanno fatto sulle radici, hanno dato un'età intorno ai 3500 anni. La parte più vecchia che non è detto che è l'albero che noi vediamo, perché alcuni alberi magari hanno delle radici che sopravvivono da così tanto tempo, ma i fusti, i tronchi, sono caduti. No, per esempio l'olivo è un albero, c'è un albero più vecchio ulivo che noi conosciamo scientificamente in Italia si chiama Ulivo della streghe, un albero che ha intorno ai 3.000 anni, questo è anche un dato scientifico, ma l'albero che noi vediamo quando andiamo a vedere questo famoso ulivo, in realtà è l'insieme di varie generazioni. C'è un olivo storico che oramai è marmorizzato alla base, sopra il quale si è innalzato un chiamiamolo medioevale, che anche questo oramai si è spento. E sopra questo, quello che resta, c'è invece sono le crescite dell'ulivo moderno, nostro, nostrano, nostro contemporaneo, che ovviamente sono quattro rametti che danno ancora una parvenza di fronda a un albero che ovviamente ha una storia oramai così tetramillenaria, no? quindi è veramente sublime. Davanti a tutte queste cose ovviamente noi abbiamo tante domande, tante, eh, tanti enigmi a cui non sappiamo dare risposta, perché trovarsi di fronte a un albero che ha 2, 3000 Io sono stato appunto in California, sono arrivato oltre alle sequoie, ci sono degli alberi ancora più vecchi, perché le sequoie, le più vecchie, arrivano a 2.500, 2.800, 3.000 anni, robetta, rispetto magari invece agli alberi più vecchi che, che noi conosciamo, che sono dei pinus, che ci sono su a 3.000 metri sulle montagne bianche fra la California e il Nevada, e qui ci sono alberi che hanno bucato, tra virgolette, di 5.000 anni di età. No? Quindi tu già vai in un posto remoto, ci metti due giorni ad arrivare là. E poi vedi questi alberi meravigliosi che hanno queste cortecce gialle, spinose, sono in un posto incredibile, eccetera. E poi eh, ti, ti trovi di fronte a un albero che ha appunto è stato studiato, no? 5.000 e non so, 61 anni. 4.850 anni. Eh, cosa c'era in Italia prima, al tempo in cui questi alberi venivano al mondo? Eh, insomma, di quello che noi conosciamo non c'era niente in sostanza. No? Ecco. Quindi vedere qua, questi sono ovviamente degli incontri eh, che non ti possono lasciare indifferente. Comunque per tornare agli alberi italiani, io un po vi ho descritto alcuni degli alberi italiani, ce ne sarebbero tanti altri da, da descrivere. La foresta ombra che si vede nella foto che qui dietro tu è una faggeta importante, una faggeta vetusta. Eh, la maggior parte delle faggete che noi vediamo in Italia sono faggete moderne, cioè sono faggete che hanno, non hanno più di 150-200 anni. Quindi sono anche spesso molto ordinate, gli, i tronchi non sono così grandi, eh, l'uomo ancora, come dire, ha agito e agisce rendendo questi boschi così profondamente antropici. Eh, mentre invece la foresta ombra, nonostante ci siano, cioè, la mano dell'uomo non manca ovviamente nemmeno lì, però è veramente una foresta vetusta, quindi tu vedi un grado di, eh, eh, di convivenza fra le diverse specie erbole e animali che è superiore, che è più complesso rispetto invece all'ordine geometrico e anche, anche visivo che noi abbiamo in un bosco nuovo, in un bosco recente o anche secolare, ma comunque un bosco per noi vicino. Quindi una, una foresta, in quel caso una vera foresta, per quanto circoscritta è ultramillenaria, è una foresta dove tu vedi, eh, non so, ad esempio, tante, tante piante che crescono addosso ad altre piante, vedi alberi abbattuti che però sono rimasti lì, che nutrono altri alberi, che nutrono altri insetti, cioè ci sono tutta una serie di, una popolazione che si nutre l'un dell'altra, un cannibalismo globale se vogliamo, che però fa parte della natura, la natura è questa cosa qua, insomma. No? E ovviamente nei boschi dove andiamo noi spesso, quelli più vicini a noi sono boschi ordinati, più o meno, boschi curati, più o meno, i boschi dove comunque la natura cammina secondo quelle quattro regole che a noi servono per sentirci al sicuro dentro quel posto lì. Eh, sono due ambienti abbastanza diversi, non possono sembrare sottilissime differenze, in realtà sono macroscopiche quando uno ci cammina dentro si rende conto delle differenze. Grazie, molto interessante. Senti Tiziano, vuoi proporci una pratica di meditazione? Sì, eh, beh, ci sarebbero tante che mi piacerebbe ovviamente condividere, però la maggior parte avrebbero bisogno del boschetto comunque. Quindi <ride> avremo, sì, ci vorrebbe, eh, sì. eh, ci Questo... vorrebbe essere presenti, catapultati tipo... Qui siamo gli antipodi proprio. <ride> ecco, aspetto. <ride> Va bene. Allora, quello che io ho pensato invece è una meditazione semplicissima, che sicuramente conoscete già, ma comunque è quello che vi propongo io oggi in breve che è una meditazione eh, utilizzando il rumore dell'acqua le cadenze e le fratture dell'acqua che scorre eh, qui vicino a casa mia c'è un bosco dove la mattina spesso all'alba vado, adesso ultimamente meno ma tendenzialmente ci vado sempre diciamo da, dalla primavera fino all'autunno almeno e c'è proprio un ruscello, quindi io mi siedo proprio nell'ansa di questo ruscello che, che disegna scendendo dal monte e quindi vengo circondato da varie cascatelle che, eh, come dire, dove questi rumori si, si assommano, no? si riverberano e quant'altro. E eh, c'è questo esercizio che io faccio, quello che io lo chiamo ripuritura, no? nel senso che inizio a immaginare, quando medito ovviamente ci si concentra, il respiro profondo, sono le solite cose, dopodiché a un certo punto cerco di usare l'acqua a livello sia visivo e immaginare come se fosse un filtro che mi attraversa. Quindi quest'acqua la concentro il primo pensiero per esempio, su come l'acqua può entrare nel mio corpo. Io l'immagine che spesso ho è quello di, di essere dentro una grotta che guarda verso l'alto, c'è cioè questa piccola fessura là su in cima, gocciola, da lì incomincia a entrare l'acqua per me. Poi quest'acqua quest io la concentro su ogni singola parte del mio corpo, quindi... Inizio a pensare al cervello, quindi l'acqua che la attraversa. Inizialmente ci sono i pensieri, ci sono le preoccupazioni, le tensioni. Dopo un po' che ascolti l'acqua e che respiri profondamente, quest'acqua diventa quasi azzurra, trasparente. E poi faccio questo passaggio, quindi cervello, l'occhio sinistro, l'occhio destro, eh, diverse punte del corpo, fino a raggiungere le parti più eh, inferiori. No? Quindi... Eh, ci sono dei punti dove tendenzialmente questa, questa, questo piccolo esercizio, utilizzando il rumore dell'acqua, il ritmo, il respiro dell'acqua, eh, trova più difficoltà a camminare. Uno è questa parte qua, dove ci sono tutta una serie di tensioni che in generale attraversano il corpo, e poi il cuore. Spesso uno, uno fa tutto questo esercizio e riesce ad arrivare fino al cuore, e poi il cuore inizia a essere un problema da superare per tante ragioni. Eh, in prima volte magari a me è venuto naturale farlo, quindi io non posso dire che per altre persone possa essere automaticamente così naturale, però magari invece lo è per tutti coloro che, che, la, che provano a praticarla. Comunque ascoltare l'acqua proprio per farci attraversare sempre di più e aiutare a, a questo piccolo esercizio di purificazione delle proprie parti corporee. Quindi respiro profondo, respirate a fondo e cercate solo di pensare a questo, di visualizzare l'acqua che attraversa le varie parti del vostro corpo, io non, non dirò più niente di un certo punto, se ho poche parole poi ognuno faccia passare, fate proprio camminare l'acqua dentro di voi, prima il cervello. Per l'attraversare, respirate profondamente, cercate di visualizzare questa parte di voi, poi il occhio sinistro, l'occhio destro, il naso, l'orecchia sinistra, quella destra, la bocca, la gola, l'esofago, i polmoni. Così attraversate il vostro corpo con questo rumore dell'acqua che piano piano vi, vi porta via tutte le scorie, tutte le tensioni, respirando sempre a fondo. Io direi, scusate, se accordo, passare a domande e risposte. Di mio gentilmente. Sì, è molto è bello quando si riesce a fare ovviamente. <ride> Conoscere lo vero, vero so, Ecco. <ride> il tempo, il tempo è veramente velocissimo. E... Eh sì. Guarda, però si è fatta di tu la notte dove siete Anzi, un po' dappertutto. Eh, resti un po' su, perché c'è ancora un po' di luce. Ehm, vediamo un po', ci sono domande per Tiziano? Eh, signor, ti, signor Tiziano... Sì, <ride> Signor Fratus, Senta, no, una domanda molto semplice: si trovano tranquillamente quasi tutti i suoi libri? Spero eh, di no, Spero di no eh, perché no. sarebbe una tragedia. però eh, no, ci sono tanti libri belli. Insomma, voglio dire, <ride> mi, so. mi, mi può dire qualche edizione sì. a parte Feltrinelli, qualche altra? Enaudi eh, Iperborea, Iperbo no, perché Iperborea pubblica prevalentemente autori nordici. Ah. E eh, c'è Naudi, c'è un saggio che si oh. chiama Il bosco è un mondo. Eh, mi incuriosivano anche le poesie. Le poesie ci sono due libri. Eh, uno si intitola Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, che è un po' ah. lunga però eh, fortuna funziona. Un po' giapponese. <ride> è un po' giapponese, un po' nipponico. E, sì. e questo è una, sono poesie, e anche una serie di testi in prosa, ma soprattutto poesie, ed è pubblicato da Bocca. Uh -huh. Un altro, la stessa della, se vediamo quasi tutte le pubblicità della, dei prodotti medicinali di sì, Alba. Sì, sì, sì, sì, lo conosco, lo uso. Da un po' di anni pubblica anche dei libri. Uh -huh e c'è cioè Mondadori ogni, ogni albero un poeta si intitola questo libro di Mondadori Bonpiani no Bonpiani ho fatto due libri ah eh... Guanda no, forse. no Guanda avevo, no, no. avevo firmato tanti anni fa oh. poi litigai col direttore ecco e... Eh, questo non, non aiuta no, <ride> ecco. a pubblicare, no, eh, no. No. assolutamente, a me non a meno caso. E, e bon, questi sono alcuni degli Beh. editori che ce ne sono. Quello che ha ricordato all'inizio Paolo, il sole che nessuno vede, che in realtà eh. è quello forse più legato proprio alla meditazione nei boschi, oh. eh, quello è pubblicato da Eli Ciclo, che è un editore più piccolo, mm. ma che comunque fa tutto un lavoro sul viaggio mm. e sulle filosofie di viaggio. Quindi è specializzato proprio in questi temi. Bene, allora. grazie. grazie. Grazie a, grazie a te. Grazie a Posso parlare io? Paolo? Ah vai, scusa, non avevo il microfono disattivato. Vai. Allora, eh, io volevo dire che mi era piaciuta molto quella poesia Silva e eh, ma in particolare avevo una domanda eh, proprio sull'ultima parola. Eh, quando dici radica e poi sradica, hai usato come ultima certo. parola della poesia la parola sradica eh, e mi ha creato un, un interrogativo, insomma, come dire, una domanda eh, esistenziale un po' se vogliamo. Vorresti rispondere a questo? Sì. Eh, beh, Radica e Sradica è un movimento ovviamente, eh, credo che tutti, più, tutti, diciamo che molte persone, adesso, quando la parola tutti mi mette sempre in difficoltà, perché non esiste mai tutti. Comunque, uh -huh. diciamo, eh, per tante persone, sicuramente anche camminare, eh, per esempio, in un bosco, è un'esperienza in qualche modo di eh, approfondimento, ma anche di alleggerimento. Quindi questo, questo, questo mantice, no? fra le due parole, radicare, quindi diventare quasi stanziale, ma può essere individuato anche, può essere capito, inteso anche come sentirsi parte. E radicare può essere anche par essere parte di, no? Non soltanto una cosa fissa, statica, ma anche un movimento, un'armonia che cresce. E radicare invece ovviamente... Eh, sollecita l'opposto ma è normale nel senso che in qualsiasi posto in qualsiasi esperienza che noi facciamo io credo che ci siano questi entrambi questi movimenti uno si, si trova a suo agio per certi versi o inizia a, a trovare se si trova bene radici di però dall'altra parte poi c'è un movimento obbligatorio perché noi siamo esseri viventi che, che, che cambiamo ogni giorno e quindi c'è questo sradicare che non è soltanto fisico ma è anche appunto emotivo mentale o quantomeno, magari in un'esperienza è più emotivo, in un'altra esperienza diventa più uno sradicarsi da un punto di vista individuale o di, da un punto di vista anche di allontanamento. Cioè, so che mi devo sradicare, per mm. dire. Quindi eh, mi piaceva questa cosa perché queste due parole messe lì alla fine eh, era come se fossero le due gambe, no? Eh, mm. O i due opposti, quindi la, la, la fissità e invece il movimento, poi il cambiamento. Eh, non so, hanno, secondo me hanno, danno, danno un movimento, alla no? poesia. Alla fine mi eh, è sempre piaciuta. Anche quando le leggo mi rendo conto che, eh, che comunica. Perché comunque è una poesia che tendenzialmente eh, subito uno si sente dentro quella cosa esatto. che Ah, sì. Coinvolto, sì, credo almeno. Questa è l'impressione che ho avuto io leggendola tante volte. E a me poi piace è sempre quella poesia che non mi stanca mai. Ci sono poesie che magari hai scritto che ti piacciono e dopo un po' ti stufano, no? mm, sì. Magari sei cambiato tu o magari semplicemente mm. eh, avevi un po' sopravvalutato quella cosa lì, ecco. e Invece certe poesie, credo in realtà per ogni poeta siano abbastanza poche, eh, ci sono alcune poesie che invece ogni volta ci sembrano nuove, anche se dicono una cosa antichissima, se vogliamo, perché non c'è niente di nuovo in questa poesia, ovviamente. È una poesia che poteva essere scritta magari non con le stesse parole, ma più o meno con lo stesso significato anche duemila anni fa. Io voglio dire, leggendo tante poesie di tanti monaci ed eremiti cinesi, giapponesi, eccetera, ne vedo tante. Di diversi, di diversi autori che eh, ne hanno scritte magari mille anni fa, cose simili, voglio dire, ecco, no? eh, grazie. Grazie a lei. Io ho una domanda: per mia esperienza personale, quando giro e ehm, e vedo un albero bellissimo, bellissimo che mi piace molto poi così un po' a vizio del nostro tempo cerco di fotografarlo ma le fotografie degli alberi non mi riescono mai cioè l'albero più bello che mi sembra più maestoso più incredibile più unico quando lo vado a fotografare viene una schifezza cioè, non è mai una cosa interessante non sei capace è vero questa è la risposta questa, questa a me, a me viene benissimo, te le mando delle foto Beh. meravigliose contro Questa qua lui. è la risposta breve, sentiamo se c'è una risposta più lunga. Ma ah, Guarda, avendo fotografato tanti alberi, un po' anche per i libri, ma insomma, anche per delle mostre così, devo dire che secondo me ci sono due, eh, ci sono due limiti eh, che però sono anche due opportunità. Allora, tendenzialmente l'albero lo puoi fotografare diciamo in due modi adesso semplifico, eh, però voglio dire, eh, credo che sia abbastanza una distinzione pratica. O, in, o in, come direi, ritrai l'albero nel suo ambiente, quindi la sua architettura generale, la classica foto di noi che siamo, di nostro figlio, di nostro, della nostra amorosa, dei nostri amici, che si trovano ai piedi dell'albero e ovviamente noi fotografiamo la differenza che c'è fra di loro e, queste, e queste, questi grandi eh, patriarchi vegetali. Quindi tu lì pre ovviamente prediligi, da una parte lo stupore, e dall'altra parte proprio la geometria mh, generale no, dell'albero per vedere quanto, dove è inserito, se dietro c'è una montagna, se è nel parco di Caserta, piuttosto che all'orto botanico di Palermo, eccetera. Oppure ci sono i dettagli. Allora, quando uno va sui dettagli, ovviamente c'è da sbizzerirsi, perché le cortecce i rami, le eh, eh sì. foglie, ci sono dei fiori, dei frutti, i punti di fuga, no? per esempio appunto l'albero che, che Paolo ha dietro, questo faggio, una delle cose belle era proprio vedere come, come si la slanciava verso l'alto, quelli sono alberi alti 40 metri, mm. quindi tu sei di basso, che guardi verso l'alto, c'è questo disegno eh, quasi cucito no? meravigliosamente mm. lassù con queste ombre che si confondono con la luce che, che, che illumina le parti più apicali, e poi c'è questo tronco scolpito che lì da secoli, che ovviamente si ondeggia e poi alla fine ha tutti questi rami che sembrano quasi delle corna di cervo, no comunque che si, che si stagliano lassù. Allora lì eh, ovviamente i dettagli sono importanti, eh, però è comunque in generale è difficile fotografare gli alberi, io raramente sono soddisfatto delle foto che ho fatto, e parlando anche con altri fotografi, la maggior parte sono sempre insoddisfatti perché certi alberi sono quasi irrappresentabili, soprattutto mm. quelli più grandi. Mm. Sì, tu puoi, tu puoi vedere dove stanno, puoi appunto dare un'idea, suggerire, però in realtà la loro grandezza, la loro magnificenza è, è al di là del, dell'obiettivo. che. A meno che non si facciano delle foto come spesso si fanno, tipo la National Geographic, che mm -hmm. è uno stile, che invece è quello di spettacolarizzare la natura. No? Mm -hmm. Quindi una, una, una, anche nei colori, nelle proporzioni, nei punti di fuga, nello schiacciamento dei, dei, degli obiettivi. Allora lì per esempio si fanno fotografie molto spettacolari che servono proprio per dare questa idea no, di, eh, di incredibile, No, l'incredibile che c'è nella natura, eh, che però non è quello che noi vediamo quando siamo lì, quando noi andiamo lì, no. lo vediamo molto meglio in, in tanti modi diversi, però tendenzialmente la, se noi dovessimo con i nostri occhi fotografare quello che vediamo, noi non vediamo il National Geographic, noi vediamo un'altra cosa che è una fotografia sì. eh, diversa, non così spettacolare, magari più coinvolgente per noi, ecco, ovviamente siamo lì quando sei lì non puoi non vedere, non ammirare. Però fotografare è sempre difficile, cioè, eh, devi sempre fare dei compromessi, eh, mentre invece quando sei lì di persona il compromesso non lo fai, perché ovviamente i sensi ti aiutano ad avere una percezione moltiplicata e profonda di quello che c'è. Grazie, molto interessante tutto, tutto questo incontro. Non vedo per notazione mani alzate, quindi direi che, scusate, possiamo concludere, e domenica pro, della prossima, la domenica del prossimo weekend è Pasqua, ah, quindi sì. io salterei l'incontro e ci vediamo la domenica successiva, proseguendo gli incontri su meditazione e poesia. Ma con sempre con, con Tiziano no, no, no, no, sì, no, no. Tiziano. Una, una <ride> grazie poi, seguitelo, lui è, molto, di... <ride> allora lui è molto attivo su Facebook. Quindi ah, andate su Valore. Facebook e lì trovate le, le, sì, sì, anche, sì. anche indicazioni iniziative. Okay. Che poi, certo, diciamo sì. che sì, sì. rispetto a chi sì, sta sì. al centro, come te, per esempio Lina, lui sta si muove più nel nord. Eh, io, io sono, anch'io sono del nord, però del nord-est, oh, del Veneto. Eh, io vengo spesso anche... Qualcomelico, nel... le Dolomiti, eh, certo, il, cado... certo. il Cadore. Eh beh, certo, sono stato tante volte a Belluno, Paura... a... Bellu... Eh, Belluno. tante cose a Belluno no, sì. e vabbè, anche in vari paesi, paesini. Io vi ringrazio, è eh, stato grazie. un piacere, grazie Paolo, grazie, grazie. a tutti. Grazie. I... Grazie, i... I... I... grazie. grazie. Amici, grazie. ciao. E buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao buonasera